no vabbè, oggi voglio farvi vedere mio figlio come ha fatto il letto cioè, nuova eh, nuova tattica, nuovo modo di fare il letto, vabbè naturalmente i calzini la sua camera, i calzini la sua scrivania i suoi fazzoletti da naso e questo suo letto, guardate come l'ha fatto, perfetto andiamo a vedere sotto cioè no, no vi no, prego Guarda, cioè, il ha fatto il letto eh, pigiama perfetto il letto da oggi in poi si fa così e voilà bellissimo Ora andiamo a vedere mia figlia come ha fatto il letto. Beh, direi, direi, direi, direi che può andare bene questo, nessun lenzuolo per terra. La donna è la donna e voi maschietti il letto come lo fate? No, dai, ok, va bene. Vi faccio vedere una cosa. Questo che vedete appeso. Questo che vedete appeso è, è, vi faccio vedere solo un pezzettino, sorpresa, solo un pezzettino, è il vestito da sposa, perché si sta sposando. Poi vi farò vedere tutto bene intero, ma adesso non si può, non si può, top secret.